benvenuti allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 3 del Libro shake valido fino al 26 marzo 2019 album importantissimo perché festeggiamo i 60 anni del marchio quindi super promozioni intanto vedete tante offerte promozioni set in edizione limitata e anche il packaging in edizione limitata ma è davvero bellissimo ed avere poi troviamo le promozioni con i prodotti scontati fino al 40%, anzi del 40% sui best della linea per il, il viso per il corpo e poi ci sono le promozioni sui saponi per le mani i balsamo labbra davvero tantissime offerte anche il make up scontato al 40% poi vi consiglio di sfogliare comunque le, il catalogo che troverete perché si parla dei progetti degli obiettivi che si sono posti quelli che hanno realizzato quindi è davvero un album interessante ma iniziamo a sfogliare perché è un album davvero ricco yeah, okay. allora album numero 3 valido fino al 26 marzo 2019 quindi 60 anni di croce eccoli qui con la storia dal 59 poi i primi, i progetti, il sommario e iniziamo a vedere intanto qua i primi che sono i pack in edizione limitata quindi la crema mani, che è bellissimo questo pack oppure quella ed è alla camomilla eccoci qua, se no il set che comprende 12,95 la crema mani idratante il struccante rapido occhi, che è quello bifasico fantastico e la crema dolcezza vise corpo, eccoli qua ed è davvero un set interessante. Vediamo ora, intanto, gli impegni dei progetti. Eccolo qua, il Best, scontato dei 40 per i trattamenti viso e il trattamento rimpolpante giorno. Ed è a 11,95€. Ed è davvero una bellissima promozione. Altro Best, elizio di jeunesse, 14,95€. Anti-rug benefica giorno, dell'Irish Creme è sempre 40, quindi 14,95 e poi la read lifting questa fantastica, 14,95 sempre scontata fino al 40% veniamo ora ai trattamenti corpo eccoli qui, sempre con gli impegni ed il best è questo l'anticellulite che 10,75 perché è scontato del 40% ed è davvero un ottimo prezzo oppure ed è il Mister Globale cioè l'erducente globale a 11.95 e anche questo è un'ottima promozione il gommage il mitico gommage a 5.95 il gommage che penso che tutti abbiamo provato almeno una volta ed è davvero fantastico veniamo ora al make up sempre con gli impegni e questi sono stati rispettati sconto dei 40 sulle mascara questo il volume Vertige, quindi 9.95 scontato del 40%. Anche il correttore quello in stick, sia quello colorato, quindi 5.95, sia quello classico scontati al 40%, sono davvero fantastici. Veniamo ora alle promozioni, questa è la promozione per il corpo, quindi sono le creme mani 2 per 6 euro 6,95€. Si può scegliere tranquillamente tra tutte le profumazioni, quindi queste, tutte quante: il primo col codice nero, e il secondo col codice rosso, e anche la promozione dei bassi labbra 2x3€. Stessa cosa, sempre il primo col codice nero e il secondo col codice rosso.